Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E pensiamo a tutti i fedeli defunti e di questo gruppo in particolare. L'eterno riposo, dona loro Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Mettiamoci in ascolto della banda musicale e che la musica ci aiuti a pregare. in modo che possiamo iniziare l'incontro di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 mettiamo la scheda storico-artistica del gruppo per entrare sempre meglio appunto in quello che lì rappresenta La sollevazione della croce Nell'ora terza del venerdì sul Monte Calvario Gesù viene crocifisso. L'episodio della crocifissione, non espressamente descritto nei Vangeli, è stato nella storia dell'arte, soprattutto in pittura, interpretato con diverse varianti ed anche diversamente denominato. La sollevazione della croce, come viene intitolato il quindicesimo gruppo processionale, ovvero lo Misterium, e si mette in croce lo Cristo. Fu affidato il 23 aprile 1620 ai falegnami, i quali tuttora lo curano assieme ai carpentieri e mobilieri. Al comando di un barbuto tribuno, la croce viene innalzata per raggiungere la posizione verticale, sospinta da un centurione, mentre un giudeo tira le corde. Gesù è inchiodato mani e piedi al legno del martirio. Il suo volto, rivolto verso il braccio destro della croce, è irrigato di sangue e porta i segni delle ferite provocate dalle spine della corona. Il motivo della condanna è riportato nel cartiglio d'argento contenente l'iscrizione INRI. Il gruppo attuale sostituisce l'originario di autore ignoto, distrutto durante gli eventi bellici del 1943. I falegnami decisero di rifarlo ex novo, affidandone la ricostruzione allo scultore trapanese Domenico Limuli. Il nuovo gruppo sfilò nella processione del Venerdì Santo del 1951, ma fu subito aspramente criticato, sia perché non corrispondeva ai canoni di verità realistica cui erano improntati tutti gli altri misteri. Sia perché era difforme dal precedente per dimensioni più ridotte e per il numero dei personaggi che erano quattro invece che cinque. Gesù, due soldati e un giudeo mancava infatti la figura del tribuno. A ciò si aggiungero le proteste dei portatori che ebbero serie difficoltà nel trasporto a spalla tanto da minacciare l'abbandono durante la processione a causa dell'eccessivo peso determinato dalla struttura delle statue, che era interamente ligna. Il maestro, suo malgrado, fu costretto a rifare il gruppo rispettando la composizione del mistero distrutto e l'iconografia dei personaggi, anche riutilizzando per la figura del tribuno qualche pezzo recuperato dalle macerie. Domenico Limuli, nel rifare il gruppo, fu costretto a moderare il linguaggio espressivo carico di forte naturalismo, pur rispettando la composizione del precedente e l'iconografia dei personaggi. Non rinunciò a marcare, anche in maniera molto accentuata e nervosa, attraverso forti contrasti chiaroscurali, i lineamenti dei volti duri e segnati dai giudei, facendo trasparire la loro indole turpe e malvagia. Atteggiamento meno violento ha il tribuno, che con il gesto della mano destra incita a sollevare la croce. Questa statua è formata da parti riutilizzate del vecchio mistero. Su volto di Cristo, fortemente plastico e pervaso di naturalismo, gli muli fa trasparire invece la sofferenza dell'uomo inchiodato, mani e piedi, nella fase dolorosissima in cui la croce viene sollevata. Tutte le figure risultano inoltre ben correlate sia tra di loro che con lo spazio. Si racconta che il professore Domenico Limuri, per vestire il giudeo, adoperò un paio di suoi vecchi calzoni ed un camice, impregnandoli di colla. La prima versione dell'opera realizzata da Limuri si trova ora nell'ex chiesa di Sant'Agostino. Il gruppo che va in processione è stato sottoposto al restauro conservativo nel 1999 ad opera di Concetto Mazzaglia. con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo Ha salvato altri, salvi se stesso se lui il Cristo di Dio l'eletto Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgerli dell'aceto e dicevano Se tu sei re dei giudei, salva te stesso Sopra di lui c'era anche una scritta, costui è re dei giudei uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava non sei tu il Cristo salva te stesso e noi l'altro invece lo rimproverava dicendo non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male e disse Gesù Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Ascoltato poco fa nella scheda storica artistica, quello che è rappresentato nel gruppo non lo troviamo direttamente nel racconto evangelico, e infatti, abbiamo ascoltato che nel racconto evangelico c'è scritto che fu crocifisso insieme a due malfattori. Questo gruppo che invece evidenzia il momento in cui viene posto sulla croce, naturalmente ci dà occasione parlare sempre di Gesù in croce perché? perché il gruppo che vedremo domani che parla di Gesù crocifisso evidenzia più il testo del Vangelo secondo Giovanni dove sotto la croce troviamo il discepolo che Gesù amava e Maria e che nel Vangelo secondo Giovanni ha un posto ben preciso e che commenteremo domani allora è per questo che a me oggi è piaciuto scegliere questo testo che parla sempre di Gesù già in croce, proprio perché non è rappresentato nel Vangelo questo momento ma che ci possa fare riflettere su un altro aspetto molto importante, complementare a quello che ascolteremo domani sul discorso di Maria e del discepolo che Gesù amava qual è l'aspetto? penso che un po' l'abbiamo percepito nel momento in cui c'è da una parte delle persone che insultano Gesù lo insultano nel senso che in fondo gli chiedono quelle cose che aveva chiesto il diavolo nelle tentazioni vi ricordate nelle tentazioni, ne abbiamo parlato in uno dei primi gruppi a cui io ho fatto riferimento alle tentazioni nelle tentazioni il diavolo cosa chiede a Gesù? se tu sei figlio di Dio ma perché non ti getti giù da quassù e fai vedere che ci sono gli angeli che ti prendono così fa vedere a tutto che sei magico, che sei potente che sei onnipotente e Gesù naturalmente commenta questo che questa è una tentazione di potere di far vedere chissà quale potere, non perché Gesù non l'avrebbe potuto fare ma non era questo lo scopo per cui era venuto e questa stessa cosa l'abbiamo sentito ora quelli che stanno lì sotto a vederlo ma perché? salva te stesso addirittura anche uno dei malfattori salva te stesso anche noi fai vedere che hai questo potere qui devi far vedere che sei potente ancora una volta Gesù non vuole far vedere una potenza gratuita e nemmeno una potenza per salvarsi perché lui è venuto per morire per dare la sua vita non per salvarsi e magari morire gli altri vi ricordate anche questo, ne abbiamo parlato quando è stato arrestato. Anche quando, quando è stato arrestato ci sono i discepoli, vi ricordate in uno dei gruppi c'è Pietro con la spada in mano, no? che taglia l'orecchio, perché la loro scelta stava di una scelta quasi di violenza, di risposta con la violenza. E Gesù non vuole fare una risposta violenta. Però dice una parola che è quella poi la caratteristica di tutto il Vangelo padre perdona loro perché non sanno quello che fanno cosa evidenzia questa frase? da un lato una volontà di perdono ma dall'altro evidenzia che tante volte le persone non sanno quello che fanno che non si rendono conto di quello che stanno facendo pensano soltanto a o besteggiare gli altri o insultare gli altri o a rispondere con violenza Gesù dice no dobbiamo avere come parola fondamentale della nostra vita il perdono capite che questo noi tante volte non lo vediamo ci sono tante situazioni di perdono ma noi non lo vediamo questo discorso anche a volte non lo facciamo nelle nostre relazioni il perdono comporta certo, comporta un rinunziare rinunziare forse a qualcosa rinunziare intanto sicuramente a una risposta violenta ma anche rinunziare forse a qualcosa per dire nonostante che tu hai sbagliato verso di me io sono pronto a perdonarci se invece noi facciamo le cose soltanto come risposta alle offese che riceviamo capite che la cosa diventa sempre più grave e qui potremmo vedere tutto questo anche nei conflitti in fondo uno non solo si difende a volte ma diventa un attacco e quindi questo attacco porta attacco contro attacco ma questo vedete che succede anche nelle relazioni a due io dico quella cosa io la devo dire più grossa io faccio quella allora la via delle vendette non è la via del cristiano questo ce lo dovremmo chiedere sempre in tutte le cose anche nelle piccole cose noi facciamo una cosa per vendetta o perché gli sembra giusto farla la dobbiamo fare perché l'altro ha sbagliato contro di me, allora io gli devo fare la stessa cosa per farglielo capire oppure lo devo fare capire magari chiarendolo eccetera ma perdonando l'altro e a volte l'altro non mi accoglie col perdono ma io lo devo perdonare certo, la cosa più bella del perdono è quando io perdono ma l'altro si rende conto dell'errore e accoglie il mio perdono e magari mi può chiedere scusa anche relativamente, ma la cosa importante però è che intanto l'animo che abbiamo dentro sia un animo di perdono. Perdono significa un dono maggiore, la parola un po' giochiamo un po' solo etimologia, non è questa l'etimologia, però ci giochiamo, dono per, cioè un dono superiore, moltiplicato. Il perdono è un dono moltiplicato, non è un semplice dono. Ma soltanto se noi siamo disposti a donare, possiamo farlo. E Gesù poi ce lo fa vedere questo quando quell'altro ladrone sulla croce, ladrone, malfattore che sia, in ogni caso, aveva commesso dei reati e dice, quando entrerai nel tuo regno, ricordati di me. Non gli dice altro, gli dice soltanto ricordati. Ricordati, ma Gesù non gli dice aspetta che mi ricordo quando è ora e dice no, in questo momento già io ti accolgo allora non è ricordati quando è il momento chissà quando no, il momento di Gesù è quello quando muore sulla croce e lì dice oggi allora dobbiamo essere pronti a vivere questo perdono almeno a cominciare a perdonare da oggi certo, il perdono può essere anche un processo ha bisogno di un cammino perché dentro di noi dobbiamo valutare ma dobbiamo cominciarlo se non cominciamo mai a perdonare, non lo faremo mai. Non dobbiamo aspettare giorni migliori, dobbiamo iniziare questo cammino. Il perdono è un dono che si dà oggi. Gesù lo fa subito perché nel suo amore così grande, oggi sarai con me. In fondo il perdono è condividere con l'altro che mi ha fatto del male e essere e camminare di nuovo insieme. Se il ladrone che gli dice, ricordati di me che cosa riceve da Gesù tu sei con me sarai con me e qui mi viene in mente la parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa alla messa chi ha potuto partecipare la parabola che noi chiamiamo del figlio approvido che potrebbe essere chiamata meglio del padre misericordioso oppure di un uomo che ha due figli e il padre quando il figlio ritorna subito lo accoglie e gli fa festa gli dà un dono più grande di quello che lui si aspettava perché fa il vestito gli dà il vestito nuovo gli calzare i piedi e gli dà un grasso festa e l'altro fratello che non aveva capito che già tutto questo lo aveva e infatti cosa fa l'altro fratello? rimprovera il padre tu non mi hai dato mai un capretto per i miei amici e il padre gli dice ma tu lo capisci che quello che è mio è tu, tu già hai parte con me, non hai capito che non sei uno che subisci, ma uno che già partecipa con me di queste cose. Quella parabola finisce, diciamo, con una assenza. Non sappiamo se dopo il discorso che il padre dice al figlio tu sei sempre con me, però questo tuo fratello e la volta di è vita, io dovevo fare festa non c'è scritto nel Vangelo se il fratello maggiore entra a fare festa oppure no perché? perché questo è il compito di ognuno di noi ricordiamoci una parabola non è un fatto vero ma la parabola deve farci riflettere e perché non c'è nel racconto il finale del fratello maggiore perché noi dobbiamo essere coloro che sanno far festa sanno perdonare e quindi dobbiamo noi finire la parabola nella nostra vita, nel nostro impegno quindi oggi ho voluto mettere in evidenza il perdono in, questa, in questo momento di preghiera in questo incontro il perdono che è fondamentale per la vita cristiana un cristiano che non sa perdonare deve chiedersi molto come la sua vocazione cristiana. Certo, come ho detto, è un cammino, però dobbiamo metterci in questo cammino di perdono. Gesù ce l'ha dimostrato di fronte a tutti che questo è possibile. mentre cantiamo come ogni volta facciamo la raccolta per un'opera di carità. Fratelli e sorelle, in questo tempo di quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme perché Egli accompagni il cammino della nostra conversione con l'abbondanza della sua grazia. Diciamo, ricordati Signore della tua misericordia.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 e obbedire unicamente alla parola che salva. Noi ti preghiamo. Ricordati Signore della tua misericordia. E Preghiamo anche per il nostro Vescovo Pietro Maria, perché in particolare, è chiaro abbiamo pregato per il Vescovo all'inizio, però in particolare oggi perché compie 19 anni che è stato ordinato Vescovo quindi una preghiera più particolare dico già le abbiamo pregato ma proprio per oggi perché possa vivere questa sua vocazione episcopale sempre con l'animo di pastore preghiamo ricordati Signore della tua misericordia e chiediamo al Signore con la preghiera ci rivolgiamo a Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li diventiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da il Signore sia con voi e benedica di potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Ringraziamo tutti per la presenza, per la compostezza, per la preghiera, ringraziamo il sindaco, e il vice sindaco, l'Unione Maestranza e, tutti, e tutto il cielo che sono qui presenti per rendere gloria al Signore. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie.